Ciao, sono Marco Brink, lo chef executive dell'Hotel du Lac du Parc et Grand Resort. Oggi facciamo il pane alle banane. Allora, partiamo che abbiamo delle uova intere, delle banane già pelate, tagliate a rondella, farina bianca, doppio zero, olio di semi, latte intero, fresco, cocco, farina di cocco, o cocco rapè, zucchero semolato bianco, lievito in polvere e sale fino allora iniziamo ad assemblare tutti gli ingredienti tramite un Kenwood una planetaria partiamo dagli ingredienti liquidi, le uova intere olio di semi il latte fresco e lo zucchero attenzione di procedere con una velocità graduale e montiamo il tutto bene adesso aggiungiamo le banane gli diamo un altro colpetto vedete sempre graduale la velocità per ottenere una quasi crema una volta ottenuto questo composto cremoso ecco che aggiungiamo le polveri abbiamo la farina bianca doppio zero il lievito per pasticceria mi raccomando non usare lievito di birra e un pizzico di sale adesso procediamo a uniformare tutto bene il composto mi raccomando iniziare con velocità graduale vedete un impasto morbido cremoso è montato bene non si vede differenza fra banane zucchero farina Molto bene Non esagerate con la velocità eh? È sufficiente Un mezzo minuto L'impasto che ha fatto Marco con la planetaria È possibile farlo anche con una frusta elettrica Oppure con un robot da cucina, Chiaramente con l'utensile a frusta O a foglia o a goccia Come meglio credete Ok, allora adesso andiamo a riempire i nostri stampi Allora, un trucchetto, una malizia è di mettere delle striscioline di burro proprio nel centro dello stampo proprio qua nella fase centrale stessa identica cosa andiamo a farla anche con le monoporzioni e poi una variazione che andiamo a fare solo su alcuni è del... metteremo questa farina di cocco o cocco rapè la andiamo a mettere proprio all'esterno L'impasto è messo nei vari stampi, adesso andremo ad infornarlo. Il programma del forno in fase iniziale è 170 gradi per 30 minuti. I muffin probabilmente saranno cotti, mentre i plum cake li daremo una seconda fase, altri 15 minuti a 140 gradi. Ecco, abbiamo sfornato i nostri prodotti plum cake e muffin. Adesso andremo a tagliarlo così ve lo facciamo vedere anche all'interno che tipo di consistenza ha.